Grazie Presidente, intervengo brevemente semplicemente per eh, dare il voto di astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle, non per, eh, perché la mozione non sia giusta, insomma l'iniziativa sia giusta o meno, ma perché insomma, un po' come hanno rivelato, eh, rilevato un po' tutti i miei colleghi, io credo che a, a fronte del momento, eh, mi viene a dire storico, però diciamo nel momento... Eh, non so se possa definirsi storico solo per quello ecco, nel senso che eh, in questo momento della consigliatura in cui come molti consiglieri hanno sottolineato si sta portando avanti un discorso politico eh, generale, gene generico su quello che è il patrimonio indisponibile di Roma Capitale ecco io credo che sia opportuno che la discussione eh, rimanga là anche per rispetto non solo di chi a questa mozione ci ha lavorato ma anche diciamo, eh, alla cittadinanza per far comprendere anche eh, quella che è l'intenzione di, di questa amministrazione che poi verrà in, in, in sintetizzata all'interno della proposta, della proposta stessa quindi eh, intervengo non entro neanche nel merito della mozione se è giusto o non è giusto è sbagliato e vi dicendo ma intervengo per dare il voto di estensione su diciamo, profili eh, di, eh, come, come dire, di, di metodologia ecco questo è quanto, grazie Presidente